Ciao, buonasera a tutti. Siamo qui di nuovo questa sera per intervistare il nostro nuovo intervistato che si chiama Giuseppe. Allora, ciao Giuseppe. No. Iniziamo con la prima domanda. Allora, sei sposato? Sì. E come si chiama tua moglie? Teresa. E da quanti anni siete sposati? 45, sabato. A ah, scuola? Ah, 20 aprile, 1968. Ho capito. E come vi siete incontrati? Conosciuti? Eh, Quattro le nel del paese, perché appunto una volta sì, c'era il cinema, e quindi era un po' l'unico modo per incontrarci, no? quindi quando si vedeva le ragazze, eh, se volete, facciamo io il al parco. Non incontravamo così o durante le feste, o quando si andava al cinema perché altre occasioni era difficile insomma, poterlo fare. Comunque ho iniziato così, parlo un po' in italiano dai, perché sennò mi sentivo un po' eh, escluso. E quindi alla sera, mi ricordo la sera prima di andare al cinema, ecco, l'ho vista con le sue amiche e pian piano l'ho accostata e quindi e lì è nato un po', ecco, siamo andati la stessa sera al cinema assieme e poi siamo andati a appuntamento per altre volte così, poi e, oltre che al cinema sono andato a casa sua e quindi lì ecco, è iniziata un po' la relazione, diciamo, ecco, quindi, quindi com'è stato il vostro primo appuntamento trovandovi al cinema? Sì, sì, ecco, prima della de, de, de sera. Come dicevo si faceva a passeggiate le signore e le signorine perché facevano su e giù per il paese, e quindi per voi è un po' strano, però per noi quel periodo là 1964 65 quando l'ho conosciuta, quindi indietro a quel tempo, 50 anni fa quindi ecco, era così, alla sera si faceva le passeggiate perché a casa non c'era né televisione. Era niente, quindi, e chi era più fortunato andava al cinema appunto. E quindi quella sera lì, eh, che l'ho vista con le sue amiche, eh, ci siamo conosciuti, presentati. Dopo, tra l'altro, eravamo tutti del paese, non è che eh, ci conoscevamo comunque. Tra l'altro, lei era amica anche di mia sorella, quindi era abbastanza facile, sapeva anche lei chi ero io. Quindi. Da lì è nato appunto. E poi ci siamo sempre visti, insomma, quindi non so se vuoi ancora le azioni, ma penso che sia sufficiente. No, come, no, come, no. Primo, ecco, come primo approccio diciamo. Ecco. Ok, invece cosa ti aspettavi da una donna che avresti voluto lavorare accanto? Cioè, per quale criterio hai scelta? Eh, una volta il problema era quello della famiglia, ecco, di formare una famiglia e avere anche dei figli, perché era mh, proprio perlomeno nella mia testa, era quello, io vengo da una famiglia, siamo otto fratelli, uno è morto da piccolo, in sette siamo ancora tutti viventi, quindi io sono a metà, diciamo. E ne ho di più grandi e anche di più piccoli e quindi noi ecco, eravamo da, da, da una famiglia così numerosa e lo scopo mio era proprio quello di formare una famiglia e anche avere dei figli insomma, quindi lo scopo principale era quello insomma non era solo così avere la compagnia ma dopo sono tutte le cose che di conseguenza hanno insomma perché non è che fosse di meno, però ecco, lo, diciamo che la, la, la parte principale era quella lì parlo per me insomma, ecco, quindi, ma anche da lei insomma, corrispondeva in questo senso perché sennò non è che si possa proseguire una relazione, insomma perché eh, non è che una volta si era un po' più timorati nel parlare di certe cose rispetto adesso, che penso che voi a, a 18 anni ne sapete tanti di più di me, quando ne avevo 30, sicuramente. Però, ecco, il rapporto che c'era, non era come adesso, che è molto più facile incontrarsi e tutto, ecco, quindi eh, si parlava proprio eh, a varie fasi, quindi... No, no, che comunque ci siamo capiti ancora da subito, quindi... No, no, no non era un problema, insomma. E invece quanto è frutto lo stato economico? lo stato economico, i tempi là, cosa vuoi, no, no, no, no, non era, Noi qua a Poverdiano la maggioranza veniva tutto dai campi, no? Quindi eh, tutti un po', oh, diciamo che il fatto che non abbiamo mai sofferto la fame noi, insomma, quindi quel problema lì non era neanche io, insomma, sono nato dal 42, non è che in tempo di guerra così, però la verità non ho mai patito la fame, quindi ma neanche la mia futura moglie, diciamo, che forse stava un po' peggio di me, perché io eh, avendo appunto i campi, le mucche, quindi il latte c'era sempre la polenta, adesso non so se sapete cos'è, ma penso si, sì, <ride> sì. cos'è la polenta e quindi, eh, polenta e latte diciamo e pane, eh, non mancava mai, quindi ecco io non ho era un aspetto, ma non importante insomma, l'importante lavoro c'era e quindi non, non era un problema, mia moglie faceva magliaia, quindi da, da ragazzina che a 13 anni ha iniziato e non è ancora capace anche adesso di fare le macchine quindi ha le sue macchine insomma sì, finché è capace ha fatto tante nella sua vita quindi mi garantisco io che veramente ha fatto tante Invece, per quanto riguarda ehm, ovvero Cosa facevate quando vi trovavate? Vi trovate le volte con la compagnia cosa facevate insieme? Ah beh, allora le uscite di solito erano al cinema o sarò no, qualche volta al bar, ecco, che non so, anche adesso mi sembra che andate anche adesso in compagnia al bar o no, so, ci sono le discoteche e un'altra cosa, insomma. Anche loro c'erano i bar, non è che non ci fosse. Però io non, non, non ho mai imparato a ballare, quindi non, non è mai stato un problema per me il ballo, quindi... però ecco, o al bar o al cinema, se no, si rimaneva a casa perché non, non era altro, andavo a trovarla due volte a settimana, era così, era un po' l'abitudine quasi di tutti, diciamo, ecco, per essere nella media, ma non che ognuno guardava quello che faceva l'altro, però era un po' così, insomma, la domenica si andava sempre, e a metà settimana, così, uno aveva il giorno, l'altro, insomma, quindi, come che lei lavorava a casa, quindi era sempre a casa, io ero libero, ma però avevamo delle cose abbastanza mh, prefissate, diciamo. Eh. E le relazioni con le vostre compagnie e i vostri amici sono cambiate dopo la vostra relazione? Sì, no, no. Ecco, abbiamo tenuto comunque sempre tutti i nostri gruppi, io con, con i miei amici così, lei con le sue amiche, aveva comunque, se, se voleva fare qualcosa, si faceva, quindi eh, non era strettamente, perché eh, per esempio, eh, tanto per dire, quando si è sposati noi amici, dopo, più avanti, forse, forse vado avanti con i discorsi, però, Tanto per dire delle amicizie, eh, noi uomini eh, andavamo a nos, dai nostri amici, ma anche se avevamo una fidanzata, andavamo da soli. Stesso le ragazze eh, venivano da sole, quindi eh, era un po' l'usanza che c'era allora. Insomma, eh, giustamente, se volete sapere quello che facevamo noi, è eh, giusto che. Eh. Eh, qua, facevamo, non è inutile che vi dica la parola l'altra, questo qua era quello che facevamo, quindi ecco, le amicizie un po' le avevamo, con, con, io conoscevo le sue amiche, lei conosceva le, i miei amici, però ecco, qualche volta facevamo le cene assieme, così, ecco, però un po' sempre distinti, ecco, era un po' l'usanza. Cioè. E cosa ti ha colpito di lei, appena l'hai conosciuto? Beh, sempre da prima un po', ecco, l'aspetto fisico è sempre la prima cosa, ma non di meno il suo modo di fare, ecco, che io nella mia testa appunto pensavo a una che avesse anche un po' eh, i miei ideali, no, e quindi perché non è che solo perché era bella faccio un esempio no, dico ah, eh questa è bella e vabbè insomma la mi piace a me e così invece no io guardavo anche il resto no? nel senso che eh, se qua dovevamo fare una relazione seria quindi ad da scuolaci avere dei figli volevo che, che fosse anche lei insomma con i miei principi con le mie idee grandi linee perché eh, difficilmente neanche quanti spogli di, di, di due diventeranno una cosa sola ma non si diventerà mai una cosa sola, si rimane comunque sempre due persone, potranno volersi bene finché vuoi, però eh, non è che non, non, non è vero che si diventa uno, per l'altro sì, per aiutarsi e tutto, ma si rimane comunque. È un carattere che uno ha difficilmente eh, si può modificare, ma nel mio parere, insomma, difficilmente, forse vado fuori argomento, comunque beh, ditemi pure. E quali sono stati i valori che hanno guidato le vostre scelte? Sì, cioè, ecco, appunto quello di formare una famiglia, e prima di tutto, e poi, appunto, io ero anche un, un credente, quindi nello stesso tempo ho cercato anche l'altra che fosse più o meno come me. Ecco, adesso difficilmente eh, si potrebbe trovare, diciamo. però allora era più facile perché c'erano gli incontri per esempio della Salle Cattolica, così era un motivo per uscire la sera e si trovava anche. E quindi ecco, le cose principali erano quelle lì. Ecco. Eh, sul mio credo ma anche sul modo di voler formare una famiglia ecco quindi i due punti per me perlomeno che erano la base di tutto e invece era pubblica la vostra relazione lo sapevano amici, genitori sì sì sì beh che mai sta nascosta non ho un problema da quell'altro e um, litigavate spesso Litigavate spesso? No, oh, la fidanzata era difficile di litigare ma c'era un modo di vedere ma andiamo a vedere questo cinema oh, a me non piace o così ecco ma, ma non era un mm, modo di litigare sicuramente non ho fidanzati poche volte dopo eventualmente con la confidenza e tutto perché tratta eh, come dico se dobbiamo fare l'affronto da voi, che adesso andate a scuola assieme, quindi vi conoscete già noi, era tutta un'altra cosa. Eh? se A scuola sì eravamo, però eh, non so se lo sapete, ma quando eravamo a scuola noi, i maschi da una parte insieme dall'altra, insomma, quindi ci conoscevamo, però ecco, a scuola non andavamo insieme. Eh? Quindi, No, ecco, mi è fatto litigare, la fidanzata. fidanzato, Ok, stiamo tornando all'inizio inizio. Non si si dichiarato a lei? Come? Si è dichiarato a lei. A lei? Ah, beh, insomma, era abbastanza, era un problema, eh, e, e ognuno trovava un po' le parole sue, insomma, quindi non c'è una formula da dire, vabbè, sembra a me, insomma, mi piaci per questo e questo e tu, eh, dall'altra parte, vai chiedere anche all'altra se eh, tu cosa pensi di me, insomma, ti sembra che eh, possiamo iniziare eh, una relazione, la relazione era solo in quel senso lì, non come magari adesso si pensa a altre cose, no, Quindi, a provare a conoscerci, e così, quindi non visto che era possibile, quindi, e da lì, piano piano, perché, come vi ho detto prima, era molto difficile allargarsi e parlare di certe cose, Ecco, come dicevo, voi sicuramente avete un linguaggio diverso da quello che era il nostro, insomma, quindi eh, si stava molto attenti prima di, di esporsi con certi discorsi, era sufficiente per potersi conoscere, ecco che insomma si è voluto 3-4 anni ma dopo si si conosce nel matrimonio, allora si sì, viene fuori proprio quello, quello che uno è insomma perché finché sei fidanzato se vuoi ti è nascosto tutto perché tanto alla fine ognuno va a casa sua e quindi non è un problema E vi è capitato di eh, dover vivere per un periodo a distanza? No, noi no perché avendo appunto io lavoravo nei campi e quindi questo per esempio era la, la casa dove abitavo io mm -hmm. eh, tempi che avevo la fidanzata quindi i campi che ci sono qua attorno, lei appunto faceva magliaia quindi no, non eravamo sempre, praticamente, non siamo mai stati via da casa, ecco. Tra l'altro non ho fatto neanche il militare, ma comunque l'ho conosciuta dopo, comunque. Sì, avevo vent'anni, quindi era gli anni, gli anni che dovevo fare il militare, non ho fatto neanche quello, perché ero il terzo di fratelli, una volta c'era una lecce o una, non troppo, ma ho fatto neanche quello, comunque. E invece, come erano visti i tradimenti? I, I tradimenti? i eh, Tradimenti... Però, se devo essere sincero, ecco, um, tra noi um, neanche ci passava, per lo meno parlo per me, no, no, neanche mi passava per la testa di pensare a un'altra, ma penso anche a lei, insomma, quindi addirittura, come dici, 50 anni ci conosciamo, quindi quella lì è una delle ultime cose, come la moglie sono sicuro che non, non farebbe mai niente fuori di me, insomma, nel senso che altre cose le fassi, però mh, da quel lato lì noi eh, personalmente non avevamo nessun problema, eh, con, se invece mi dici gli altri, ma gli altri eh, si può giudicare o no, insomma, quindi... Io parlo per me, ecco, quindi non avevo nessun problema da quel lato. Sì. Prima e dopo il matrimonio, come è cambiata la vostra relazione? Sì, eh, cambia dopo, perché ecco, nel matrimonio eh, comincia eh, una relazione sotto un certo aspetto diversa, quindi. Un rapporto tutto anche nell'intimità eh, rispetto al fidanzamento, e quindi c'è un po' tutto che cambia, secondo me, e quindi ecco, si arriva piano piano a avere più confidenza, e la confidenza ti porta a ecco qualche volta che allora lì sì, puoi alzare la voce, no, puoi alzare, insomma l'ho fatto quindi, eh, ecco, ma non nel senso mai eh, di, eh, di dispressare, però è eh, un modo di vedere le cose in maniera diversa e che quindi anche quello ti porta a discussioni, quindi non è che solo, eh, anche se vuoi bene tutto, però magari io vedo che, che fa una cosa che non, secondo me non dovrebbe farla, e eh, dico ma perché l'hai fatta qua e quindi ecco magari lei se, se la prende un po' e quindi quelle cose insomma che non siamo mai arrivati a, a cose grandi insomma ci faccio eh. una domanda un pochino difficile mm -hmm. cosa vuol dire per te essere innamorato, amore? Eh, qua eh, è un po' difficile perché eh, Appunto, voler bene sembra sempre che sia l'altro ah, che volerti bene, no? E invece eh, qua bisogna eh, stare molto attenti perché queste cose le ho pensate e vissute. Che il voler bene è proprio eh, dedicare all'altro, non pretendere dall'altro. E quindi eh, nella logica delle cose sembra. Che non sia così, ma è veramente così, eh? perché se si pensa sempre che sia l'altro che deve volerti bene, e eh, tu cosa fai per l'altro? E quindi eh, bisogna prima mettersi sempre in discussione e dire prima magari eh, eh, io ti voglio bene abbastanza rispetto che io ti chiedo di volermi bene e quindi ecco sempre eh, essere disponibile all'altro, secondo me. Ecco, quindi la roba è più importante perché sennò non si va da nessuna parte se si pensa solo, se non deve egoismo e basta uno pensa solo per sé ad esempio ai miei tempi anche nelle banalità no? nelle cose quando veniva a casa io vedevo che i miei genitori no? magari mio papà era stanco perché allora erano molto eh, pronti, la mamma portava ciabatte e tutto erano serviti no? Eh, quindi sembrava che tutto fosse dovuto, eh, le donne erano quasi schiave, insomma, no? ma già invece, da, dalla mia, anche se sono passati 50 anni, le cose sono cambiate, quindi anche il fatto, non solo quelli da adesso, ma anche allora, aiutarsi a vicenda. Insomma. Quindi, anche quando no, non lavoravo più nei campi, sono andato a, a lavorare alla Raps, nel caso, lavoravo lì, però quando arrivo a casa. Qualcosa da fare, pulire i vetri, mi ha sempre aiutato, non voglio. Quindi, ecco, essere disponibili uno per l'altro, perché se no questo vedo come la vedo io, ecco, magari non è la risposta che volete voi, però questa è quella che sento io, ecco, quindi, perché dopo, comunque, rimaniamo sempre io, Giuseppe, lei e Teresa, con il mio modo di fare, lei con il suo modo di fare. Però se si vuole stare assieme, è così, se no, bisogna un po' accettarsi l'uno con l'altro. E gli ideali di una volta, secondo te, sono ancora validi al giorno d'oggi? Dovrebbero essere ancora validi, che dopo siano vissuti alla stessa maniera e che comunque non è che anche una volta tutti avessero dei dei grandi ideali, quindi ecco, eh, io vedendo le persone più anziane di me, ancora anche 50 anni fa, eh, a volte dico non è che siano eh, sempre stati migliori di noi, eh, quindi eh, e penso che anche adesso, anche tra voi, ci sia comunque ancora, tanta eh, gioventù che si dà da fare per gli altri, quindi non è che cioè, se devo fare prima di me, durante il mio periodo, e adesso voi non solo con i miei figli, ma appunto tre stesse e miei nipoti ormai e quindi eh, vedo che eh, è bello e brutto o buono e meno buono c'era allora, c'era durante la mia giovinezza, ma anche adesso diciamo quindi non trovo, anche se sembra che sia un po' tutto sballato adesso, ma non trovo delle grandi difficoltà se vogliamo analizzarle bene. Eh. Quindi, eh, magari allora certe cose non si sapevano perché chi sapeva quello che succedeva in America rispetto adesso sia tutto in diretta, però certe cose succedevano, eh, quindi, le signore le rimanevano incinte, c'erano anche 70 anni fa, forse meno adesso, perché usano per o altre cose ma era per dire che succedeva anche allora, non è che, che ora allora fossero tutti, quindi ecco, era per fare un paragone, ecco, quindi e vi dico, ecco, nella, nella mia esperienza, sinceramente non vedo delle grandi, carità, ecco, quando si vede quelli che fanno certi sbagli, così che dicono, insomma non, avrei, non vorrei avere una nipote così, però insomma non sono tutte così e ecco ok se avete tante domande Bene. allora secondo me possiamo ringraziare il signor Giuseppe e eh. concludere questa intervista ringraziandola allora tanto eh, io ho cercato di dire la mia esperienza perché non voglio parlare di altri quindi... <ride> quello che eh, ho fatto o che ho pensato nella mia vita ecco quindi e questo dopo è evidente che insomma 70 anni sono tanti e quindi <ride> all'interno, eh, poi tutto non è che adesso in un attimo si sa quello che si è fatto nella vita, però ecco quindi non credo aver dito niente di, di, di, di particolare proprio ma questo era un po' il mio modo di pensare, il mio modo di vivere anche la vita Sinceramente io me la vivo ancora bene anche adesso oltre i 70 anni, quindi sono contento e felice come una volta quando ero giovane naturalmente si stava meglio, però nonostante qualche acciacco, in quella realtà sono sempre occupato, impegnato. Non poi siete venuti voi stasera, ma comunque fino alle 6 quasi sono sempre qua, essendo qua anche presidente dell'associazione, quindi a casa insomma devo aiutare la moglie e quei donatori eh, e quei donatori, donatori vabbè, insomma con diverse attività diciamo ecco quindi eh, se la salute mi assiste eh, la volontà un po' c'erò quindi non c'è problema ecco. va, bene. va bene grazie anche a voi eh, se per questo appunto vi serve per le vostre eh, attività di scopa e quindi è una bellissima cosa che mi sono offerto volentieri grazie mille